E in questa seconda ora, come mi avete chiesto, eh, guardiamo insieme l'esercizio sulle potenze del binomio. Questo è il testo dell'esercizio che è stato modificato per, eh, per essere compatibile col coderunner che useremo all'esame. Eh, di fatto è lo stesso esercizio, ma eh, non acquisisce più i dati sui coefficienti e sui, sulle potenze eh, da tastiera, bensì li acquisisce da un file. Quindi a differenza rispetto all'esercizio che avete fatto voi è che esiste, eh, dice, il programma deve acquisire da un file denominato potenze.txt le seguenti informazioni. Nella prima riga del file sono presenti dei valori dei coefficienti A e B separati da uno spazio e nelle righe successive sono riportati diversi valori di n uno per riga e per ciascun valore di n presente nel file quindi per tutte le righe successive il programma stamperà l'espressione del polinomio potenza. Ok? Quindi, anziché leggere con delle input da tastiera i valori, invece li leggiamo dal file. Eh, qui c'è un esempio di un file che contiene 1-2, vuol dire che coefficiente a vale 1 e coefficiente b vale 2, quindi stiamo, par stiamo parlando di x-2y, e vogliamo calcolare la terza potenza e la quinta potenza. E alla fine lui mi stamperà che, appunto, la potenza con n uguale a 3 è questa, e con n uguale a 5, se non ci sono errori, dovrebbe essere questa. Ok? Eh, questo, in questo esercizio c'era un passaggio intermedio, no? nel senso che il testo stesso eh, specificava che eh, per il calcolo delle potenze del binomio fosse opportuno, suggerito, eh, richiesto in realtà, di costruire una funzione che si chiama tartaglia con un parametro n che calcola e restituisce il triangolo di tartaglia sotto forma di lista di liste. Allora, questo è un caso che si può verificare in cui noi vi chiediamo esplicitamente di costruire una funzione che faccia una certa cosa. Quindi, se la regola generale, che abbiamo già discusso ieri, è che le funzioni le potete usare se vi torna comodo, se invece preferite fare il codice tutto, diciamo così, in un unico, unico blocco, va bene lo stesso. Però eh, ovviamente eh, l'eccezione è quando invece noi chiediamo esplicitamente che venga sviluppata una funzione oppure diciamo, alcune funzionalità sotto forma di funzione definita, allora in questo caso eh, deve, essere fatto, eh, deve essere rispettato in certo senso questo, questa richiesta. Okay? Eh, tanto per fare un esempio, ci sono alcuni di voi che nella soluzione hanno messo i fattoriali, eh, per calcolare il coefficiente binomiale e va bene perché matematicamente sono giusti ma l'esercizio in realtà ti chiedeva di fare il triangolo di tartaglia in questo modo e quindi non sarebbe stato diciamo così valido eh, la funzione per comodità se restituisce solo la riga utile andrebbe bene lo stesso allora leggiamo bene eh, no, c'è scritto che la funzione restituisce il triangolo completo fino all'ordine n non restituisce l'ultima riga del triangolo quindi per essere fedeli a questa definizione dovremo restituire tutto il triangolo e poi sarà il programma principale che si va a prendere l'ultima riga che gli serve voi potete dire ma no ma sarebbe stato più comodo diversamente eh, va bene pazienza qui ti chiede una certa cosa e quindi bisogna tenersi a quelle che sono le richieste immaginate un po' se siete in un team di programmatori c'è una specifica che definisce come funziona una certa cosa il programmatore 1 scrive una parte del programma che usa quella funzione il programmatore 2 scrive una parte del programma che implementa quella funzione e se poi questi due decidono di cambiare la specifica perché gli torna più comodo così o gli sembra più sensato così poi nulla funzionerà no? quindi eh, purtroppo le specifiche sono quando sono chiare, quando sono esplicite non sono negoziabili in un certo senso no? anche se sarebbe più comodo, più logico fare diversamente, fa lo stesso ma è definito così all'inizio si va a modificare la specifica ma chiaramente all'esame non lo possiamo fare ok allora io partirei quindi da lì da qua proprio cioè cominciamo prima a fare questo, questo sotto problema no? questo sotto esercizio all'interno dell'esercizio facciamo tutti i in di tartaglia lo testiamo vediamo che funzioni e poi sopra questo ci costruiamo l'esercizio principale direi quindi eh, prendiamo il nostro, il nostro file il ho, già preso, ho creato una cartella nuova con dentro questo file binomio e proviamo a definire questa funzione Tartaglia eh, che a, riceve come parametro un valore di n, mh? che è il, il grado del polinomio e quindi il numero legato al numero di righe. Allora, eh, il triangolo di Tartaglia come è fatto? Eh, sappiamo che è fatto da un 1 sulla prima riga, poi 1, 1 sulla seconda riga, poi 1, 2, 1, sulla terza riga, 1, 2, eh, no, 1, 3, 3, 1 e così via, dove la regola è che eh, ogni numero, allora la, ogni, in ogni riga il primo elemento è sempre un 1, l'ultimo elemento è sempre un 1 e gli altri elementi si possono calcolare facendo la somma dell'elemento sopra di esso e dell'elemento precedente. Quindi questo 3, altro non è che 1 più 2. Okay? Quindi noi possiamo calcolare iterativamente le varie righe del triangolo di Tartaglia semplicemente facendo delle somme, partendo, costruendo ogni riga eh, da quella precedente. Poi questa è una matrice un po' strana perché eh, chiaramente tutto questo no? sarà dentro una un'unica lista, qui stiamo parlando di una lista di liste in un certo senso. Eh, tutto questo... Ehm, Dicevamo, è una matrice un po' strana perché ha le righe di lunghezza diversa però nessuno ci ha mai obbligato a fare una lista di liste con tutte le liste della stessa lunghezza ok quindi questo è ciò che vogliamo ottenere questo con n uguale 0 la seconda riga n uguale 1 la terza riga n uguale 2 la, terza, la, la, la riga successiva sarà n uguale 3 e così via quindi questa per triangolo avrà tante righe quant'è il valore di n più 1, perché abbiamo visto che con n uguale 3 io voglio arrivare fino a questo elemento e in totale avrò quattro righe nella mia matrice. Okay? Quindi questo è eh, il, il, il punto d'arrivo. Allora possiamo costruire il triangolo come inizialmente lo potremmo costruire la, la prima riga, primo elemento possiamo già costruirlo così, quindi una lista che contiene solamente la prima riga, attenzione alle doppie parentesi quadre perché la parentesi quadra interna mi serve per costruire una lista con un elemento, questa, ma poi il tutto lo devo mettere dentro una lista che conterrà poi le altre righe, ok? E poi dovrò iterare, diciamo facciamo un valore in range dalla riga 1 questa è la riga 0 l'ho già messa a posto dalla riga 1 fino alla riga n compresa quindi nel range dovrò mettere n più 1 e quindi devo costruire le righe successive le righe successive come sono fatte? iniziano con 1 terminano con 1 e in mezzo avranno i valori somma ok quindi le righe successive avrà un primo valore che è un 1 sempre poi ci aggiungo i valori successivi quindi ad esempio immaginate questi due tre con il primo indice 1 l'ho già messo dentro adesso dovrò mettere questi altri indici e poi chiuderò con un 1 chiaramente allora questi indici quali sono sono quelli che vanno nella posizione 1 e 2, la posizione 0 è già a posto, la posizione 3 la aggiungo a parte. Quindi avrò un altro range, chiamiamolo J, che va in parte sempre dalla posizione 1, quindi dalla seconda posizione, fino alla posizione, questa è 0 e 1, scusate, 0, 1, 2, questa sarebbe la posizione 3 esclusa, quindi fino a n. Okay. Allora il valore che sto calcolando, io do, sto calcolando praticamente il, un valore che è pari all'elemento, qui siamo, mettiamo un commento, creo la casella IJ del triangolo. Quindi dovrò sommare la casella i-1, j, eh, no scusate, i-1, eh, sì, j, cioè quella sopra, riga sopra stessa colonna, con la i-1, j-1. Forse è un po' più chiaro se andiamo avanti con n uguale a 4. 1, 4, 6, 4, 1, n uguale a 4. Quindi io dovrò calcolare questo valore qui, questo 4, ho il valore di i che vale i uguale a 0, i uguale a 1, i uguale a 2, i uguale a 3, i uguale a 4, questa è la mia riga, questo è il numero 4, quindi sarà j uguale a 1, la seconda posizione, lo ottengo come somma di 3, e questo 3 è nella riga 3, riga meno 1 e colonna la stessa, la colonna 1. Più questo, 1, che è nella riga precedente e colonna precedente. Ehm, avete ragione, Andrea, che questo forma troppo in là deve arrivare fino a i, che è il numero della riga. Ok? quindi n è il, numero, è il numero totale, ogni riga ha una lunghezza diversa, certo. Quindi alla riga 2 deve arrivare fino a 1, 0, 1, anzi da 1, a 1. Alla riga i uguale 3 partirà da, da 1 e arriva fino a 2, quindi 3 escluso. Alla riga i uguale 4, sì, in realtà qui in realtà sarebbe più i che non n, Alla riga i uguale 4 deve andare da 1 a 4 escluso, quindi 1, 2, 3, che sono esattamente questi valori intermedi. Grazie per la correzione. Quindi il valore quindi sarà da inserire sarà eh, abbiamo detto triangolo di I-1 J più triangolo di I-1. J 1 e questo valore una volta che ce lo lo aggiungo alla riga dopo che ho terminato i valori intermedi ci aggiungo anche eh, l'1 finale per chiudere perché ovviamente in questo calcolo qua non era compreso E tutto questo calcolo una riga e una volta che ho calcolato la riga la posso aggiungere al triangolo prima di passare alla riga successiva. Quindi alla fine avrò triangolo append di riga. Quando ho finito tutte le righe, semplicemente ritorno il triangolo. Allora, vediamo se questa roba funziona. a farci calcolare tartaglia di c 6 ad esempio e vediamo cosa salta fuori proviamo a eseguirlo Avanti. allora 1 1 1 1 2, 1 1 3, 3 1 1 4, 6, 1 1 1 5, questi questi qua sembrano sembrano Vediamo Vediamo se abbiamo... Uh, siamo arrivati fino alla riga 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok quindi avrà 7 righe la cui ultima appunto è l'indice di riga uguale a 6 e questo indice di riga uguale a 6 contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementi perché giustamente la potenza sesta di un binomio ha 7, 7 termini perché le potenze vanno da 0 a 6, quindi sono 7 termini in tutto. E quindi questo è il primo pezzo dell'esercizio, dove eh, diciamo l'unica difficoltà era non perdersi su questi indici, su questa somma essenzialmente, ragionare bene sugli indici. Okay? Allora, a questo punto possiamo andare avanti con il resto del programma. Il resto del programma che... Eh, deve calcolare l'espressione no, del, dell'espansione del, di una potenza di un binomio usando eh, appunto i triangoli di tartaglia allora possiamo costruire una funzione che, che faccia questo eh, sto andando avanti al contrario tanto per sperimentare due modi nell'esercizio precedente sono andato avanti in modo diciamo, di top down sono partito dal main e poi man mano che al main serviva una funzione l'andavo a realizzare qui sto lavorando un po' al contrario tanto per provare Parto dalle funzioni, costruisco una funzione dopo l'altra, una funzione che usa la funzione precedente e così via, fino a quando non arriverò a una funzione unica che è il main. Quindi parto dal basso anziché partire dall'alto. Normalmente diciamo, il lavoro vero è un mix tra questi due modi di lavorare. Quindi possiamo però definire una funzione eh, che già mi dia, mi, dunque, cosa potremmo fare? Che mi calcoli eh, i coefficienti. coefficienti dato a, dato b e dato n. Quindi una funzione che mi calcola una lista contenente i coefficienti di eh, ax più bx alla n. Poi eh, il passo dopo sarà prendere questi coefficienti e metterli in bella col più, con le somme, con i segni di esponente, eccetera, che sarà lavoro sulle stringhe. Ma questa funzione qua magari la facciamo lavorare solamente con i numeri. Mm? Una lista di float contenente, contenente i pezzi, i coefficienti. Allora, eh, come sono i coefficienti? Beh, ogni coefficiente lo possiamo eh, indicizzare, ma quindi il primo coefficiente sarà il coefficiente di, eh, di x alla n, poi ci sarà il coefficiente di x alla n-1 y, poi ci sarà il coefficiente di x all'n-2, y alla seconda, e così via. Possiamo pensare, se li vediamo in questo modo, come vediamo normalmente lo sviluppo del binomio, dove abbiamo la x, le potenze di x che decrescono e contemporaneamente le potenze di y che crescono, l'indice della lista, della lista è la potenza di y, visto così mentre la potenza di x sarà n indice quindi nell'indice di posizione 0 ho la x alla potenza n 0 cioè n e y alla potenza 0 nella terza cella della lista quindi l'indice di posizione 2 avrò y alla seconda e x alla n-2 ok? Importante chiarirci questo, così sappiamo esattamente cosa dobbiamo mettere all'interno di, di ciascuna casella. E a questo punto è facile, perché io devo semplicemente costruire una lista vuota e aggiungerci dentro eh, i valori per gli indici che vanno da range, che è da 0. Ah, n più 1 se non sbaglio perché n è compreso dovrò avere uh, sì perché l'elemento di indice n è quello che ha uh, x alla 0 y alla n qui ci deve essere ancora l'elemento di indice n uh, e quindi lo devo aggiungere quindi ad ogni elemento dovrò aggiungere uh, il, il valore del coefficiente relativo. Allora, quel coefficiente relativo come lo trovo? Eh, lo troverò moltiplicando A elevato alla sua potenza, B elevato alla sua potenza per il coefficiente binomiale corrispondente. Quindi sarà A elevato alla potenza di A, che abbiamo appena detto che è n indice per B elevato alla potenza di B, che abbiamo appena detto essere l'indice, per il coefficiente binomiale che sarà il nostro triangolo di Tartaglia. Allora, questo triangolo di Tartaglia magari ovviamente lo devo calcolare, quindi da qua lo posso chiamare eh, triangolo uguale Tartaglia di N. E quindi di questo triangolo qua mi serve moltiplicare per la riga ennesima, ovviamente, l'ultima riga, e la posizione I. Proviamo a vedere cosa succede. Ok. Allora, commentiamo queste righe e proviamo a chiamare questa funzione. Uh, C uguale coefficienti. Proviamo a fare il binomio più semplice X più Y alla, alla quinta, ad esempio. Print C. Allora, eseguiamolo. Uh, mi stampa qualcosa che non c'è perché ovviamente mi sono dimenticato di fare return. Allora, avendo a uguale 1, b uguale 1, di fatto ho neutralizzato tutte queste potenze, quindi anche se le avessi sbagliate non me ne accorgo eh, e ho praticamente i coefficienti che sono pari ai coefficienti binomiali. Se invece provassi a fare a più 2, uh, x più 2y, quindi a uguale 1, b uguale 2, i coefficienti, adesso questo, questo, in questo caso a occhio non riesco a vederli, ma sono, eh, mettiamo 3 che è più facile, 6, eh, 12 che sono 3 per 4, no? perché sono 2 alla seconda eh, per 3 che è il coefficiente binomiale, 8 perché è 2 al cubo. Mh? Se per caso ci fosse un meno 1, per vedere se considera correttamente anche i numeri negativi, dovrei avere i valori alteri a segni alterni, no? quindi gli stessi valori. Quindi sembra che funzioni. Eh, per rispondere alla domanda di Alida, io triangolo di n, questo n serve per prendere l'ultima riga del triangolo, perché la funzione tartaglia mi dà tutto questo triangolo qua. Però per calcolare i coefficienti della potenza ennesima mi serve solamente la riga ennesima, solamente l'ultima riga. E quindi questo è tutto il triangolo. Triangolo di n è l'ultima riga e poi dell'ultima riga vado a prendere il, la posizione che mi interessa. Ok? O si collega alla domanda del, del, che, mi avete fa, che mi avete fatto prima. Ma perché non potrei restituire solamente l'ultima riga? Perché tanto è l'unica che mi serve. Sì, ha senso. Sarebbe più comodo se restituisci l'ultima riga, ma purtroppo la funzione specificata è specificata in modo diverso. E questi dovrebbero essere i coefficienti. Okay. Cosa ci manca adesso? Beh, a questo punto ci manca la lettura del file, in cui leggo dal file il valore di A, il valore di B e il valore di n, e ho i vari valori di n, e, e eh, per ciascun cioè valore di n chiamerò la funzione coefficienti una volta ogni volta, e, seconda, e ogni volta dovrò ricostruire il triangolo di tartaglia perché il loro di n può cambiare ogni volta. Eh, se uno volesse fare il pignolo potrebbe leggersi di tutti e vedere qual è il valore di n massimo, ma insomma chi se frega, no, in un certo senso di non doverlo calcolare più volte. È una complicazione non richiesta, sarebbe più efficiente calcolare una sola volta il triangolo di tartaglia più grande possibile che mi possa servire e poi usare le righe che sono già pronte. Però no, una... in questo caso non, non è richiesto in un certo senso di cercare di evitare di fare calcoli inutili come questo, tra l'altro sono velocissimi perché sono solo un po' di somme ehm, dicevo, quindi leggo il file, acquisisco ab sulla prima riga e il valore di n sulle righe successive quindi per ciascuna riga del file chiamerò la funzione coefficienti e poi dovrò stampare in modo più o meno umano eh, l'espressione e non solamente i coefficienti grezzi così, quindi a questo meno 1 dovrò scriverci a fianco x al cubo eh, a questo 6 dovrò scriverci a fianco x per y alla seconda e così via Uh, vabbè. e questa è la parte più noiosa che sarà quella di mettere in bella il risultato uh, a questo punto quindi possiamo provare a impostare il nostro main se siamo abbastanza uh, abbiamo costruito per gradi costruito una funzione tartaglia e non siamo andati avanti fino a quando non ci siamo stati convinti che fosse giusta la funzione poi abbiamo costruito la funzione coefficienti e ci siamo convinti facendo qualche prova che desse risultato corretto. E adesso andiamo avanti. Okay? Quindi cercate sempre di, di applicare un metodo di questo genere, scrivo un po' di codice e lo provo. Poi un altro po' di codice e lo provo. Se lavorate per funzioni è un pochino più facile. Eh? Se invece partite dal main, e questo main non si potrà provare fino a quando non avrà tutte le funzioni pronte. Quindi è un pochino più eh, complicato, avvero che non sono programmi mai molto lunghi perché alla fine se guardate alla fine siamo su 60-80 righe per programma, ecco, contando le righe vuote proviamo a definire il main eh, il nostro main a questo punto sarà semplicemente eh, la cost cost consisterà principalmente nella lettura del file e quindi diciamo così che sono i file che, che contiene i comandi eh, open chiamava potenze.txt in lettura e eh, vabbè qui solito try set Io error due punti impossibile aprire il file e interrompiamo il programma e invece se va bene, comandi.close e mi metto a leggere i vari dati del file. Quindi avrò i primi due dati, che sono la prima riga, la leggo dal file, comandi.readline, che dovrebbe contenere il valore di A e il valore di B. Quindi... Ehm, Dunque, prendo la Riga, devo cancellare la capo finale e divido in campi separati da spazio e il primo valore è il coefficiente di A e il secondo valore è il coefficiente di B. Quindi in questo caso posso prendere il primo valore, convertirlo in float e chiamarlo A e poi faccio la stessa cosa prendendo il secondo campo qui sto dando per scontato che il file sia a posto come sempre lo faccio pensando che il file sia corretto e poi eventualmente aggiungiamo la correzione degli errori qui sto facendo un lavoro due volte nel senso che questa operazione r -strip split la sto ripetendo due volte eh, altrimenti avrei potuto costruire come abbiamo fatto sempre la, una lista di campi e poi prendere campi di 0, campi di 1 in questo caso dipende se siete più pigri per dover riscrivere due volte la stessa riga o se siete più pigri per dover definire una lista intermedia. Il tempo, il tempo di esecuzione necessario rifare un'altra volta lo split è totalmente trascurabile, quindi non, non me ne preoccupo. Però ho il valore di IB. A, A questo punto comincia il lavoro vero e proprio, che è quello di, eh, beh, innanzitutto possiamo vedere se abbiamo stampato qualcosa di giusto, print potenze di abbiamo detto che sono A x più B y n così vediamo io lo proverei così così vediamo se abbiamo letto correttamente A oppure B eh, magari il main lo chiamiamo anche così fa qualcosa Ok, potenze di 1x più o meno 2 i Vabbè, questo più o meno è una questione estetica, eh, ce ne preoccupiamo poi tra 30 anni. Però ha letto correttamente il valore di A e il valore di B. Eh, Paolo mi fa notare eh, che l'eccezione per, not per, per la mancata apertura il file eh, dovrebbe essere file not found. In realtà sì, andrebbe benissimo file not found. IO Error è un'eccezione più generale di file not found. Perché potrebbe esserci un errore? Perché non ho potuto aprire, trovare il file, oppure eh, c'era, ma era protetto in lettura, no? O possono esserci altri motivi. Um, la, la, le ultime versioni di Python suggeriscono di usare IO Error anziché i tipi di errori specifici, così eh, diciamo così, cattura tutti i possibili malfunzionamenti di input output che possono avvenire. Quindi IO Error è un po' come fosse un. un contenitore un po' più grande rispetto al solo file not found, però vanno bene entrambi, in questo caso non è che possa succedere molte cose diverse. È una, se vogliamo, una raccomandazione che è uscita nelle versioni di Python successive all'uscita del libro, per cui il libro non ne parla, ma se andate a vedere la documentazione ultima di Python, quando, vi parla, quando vedete file not found, vi, dice, eh, vi, vi suggeriamo no, di usare, l'intercettare IOR. Ok, eh, dicevamo, abbiamo letto A e B, a questo punto abbiamo, possiamo impostare il ciclo che legga i valori di M, quindi for line in eh, si chiamava comandi. Eh, ovviamente questo ciclo for è lo stesso che usiamo per leggere un file intero. Questo file noi l'abbiamo già letto un pezzo con la read line e quindi questo ciclo for continuerà dal punto in cui era rimasta la lettura precedente. Quindi non si va a rileggere l'intero file da capo. Continua la lettura, come dalla riga successiva. Il file potenze.txt è questo, molto semplice. A e B e poi eh, i valori di N. Nell'ultimissima versione del testo che stiamo caricando su, su Codrunner, su exercise, c'è anche il file, ma se no è semplicissimo. Come vi dicevo l'abbiamo modificato perché su Codrunner non si può fare l'input da tastiera. Allora, a questo punto il line è il singolo numero, il valore di n, quindi possiamo fare le, estrarre il valore di n come int di line. Poi uno potrebbe dire, no ma dovresti fare R-strip perché questa line contiene il barra n finale. Eh, sì, va bene, ma in realtà la int non si preoccupa, la funzione int se trova degli spazi all'inizio o alla fine, li ignora già da sola, quindi non è necessario. E quindi abbiamo a questo punto i coefficienti che possiamo calcolare con la nostra funzioncina che ci siamo appena fatti. Coefficienti. a cui passiamo appunto a, b e n. E poi dovremo stampare eh, il stampa polinomio dati coefficienti, coeffice coef, che è la variabile che abbiamo appena, lista che abbiamo appena ottenuto. Quindi ci dobbiamo ancora fare questa funzione di stampa che metta in bella questo insieme di coefficienti. E Poi abbiamo il close e finisce il main. Quindi questa stampa polinomio. I uh, coefficienti, chiamiamoli C per, per brevità, visto che forse lo useremo parecchie volte. Allora, uh, p -p -p calcola una stringa ottenente la presentazione del polinomio. Allora, possiamo partire da una stringa vuota. S uguale stringa vuota e poi ci andiamo ad aggiungere vari, fa, vari te, eh, pezzi sulla base del, eh, dei singoli coefficienti. Possiamo fare una prima, una prima implementazione un pochino stupida, cioè meno curata dal punto di vista estetico e poi eventualmente la andiamo a raffinare. Noi dobbiamo semplicemente iterare sull'indice I eh, che vada da 0 alla lunghezza di C. Questo coefficiente, qui continua a valere la regola che abbiamo scritto sopra, che era qua, eh, l'indice della lista è la potenza di y e n meno eh, indice è la potenza di x. Ok? Quindi dentro questa funzione c il, il valore di n non ce l'abbiamo, però lo possiamo facilmente calcolare perché la lunghezza... C. Quindi se ho un polinomio con tre eh, no, meno 1. Perché se ho un polinomio con tre termini, 1, 2, 1, il famoso quadrato del binomio, n vale 2, ma i termini sono 3 Quindi la lunghezza dei coefficienti eh, sono tre coefficienti, mi dà un polinomio di grado 2. Quindi a questo punto dovrei essere in grado di costruire una stringa che uh, aggiunga a s il coefficiente che è dato da x elevato a, non scusate x, il coefficiente era cd, coefficiente per x elevato alla sua potenza che dovrebbe essere n-i. E poi y elevato alla sua potenza che dovrebbe essere i un f davanti no. quindi questo è il pezzettino più La ci metto più per ora poi sappiamo che l'ultimo elemento non ce lo dovrà avere ma prima verifichiamo che sia giusto poi mettiamo a posto l'estetica okay? quindi aggiungo ad ogni iterazione una stringa che contenga il coefficiente c con i che abbiamo appena calcolato e ci affianchiamo le potenze opportune della x e della y. E poi possiamo fare una print di S. Vediamo cosa salta fuori. Allora, noi sappiamo che il valore era n uguale a 3, se non sbaglio, il primo, no ah, perdono, questo è potenze, 3, del polinomio, del binomio A-2Y e quindi abbiamo 1, abbiamo detto x meno 2y, quindi 1x al cubo, meno 6x alla seconda y, più 12xy alla seconda, meno 8xy alla terza. Okay? E idem per quello di quinto grado. Adesso chiaramente ci sono degli inestetismi come un y alla 0 che non serve a niente, come un y alla 1 che si potrebbe semplificare, è con questo più che ovviamente dobbiamo togliere, però se sappiamo che i numeri sono giusti, a questo punto possiamo lavorare sui dettagli estetici. Eh, ah, il simbolo è più uguale, non so se l'abbiamo usato, ma è, è un sinonimo di s uguale s più. No? Noi abbiamo sempre usato forse nel corso la somma, la concatenazione. Quando concateno qualcosa, è una stringa, vale anche su una lista, posso usare l'operatore abbreviato di concatenazione più uguale esattamente equivalente a questo allora eh, dicevamo quali sono i casi particolari Beh, i casi particolari sono eh, l'ultimo elemento a cui non devo aggiungere il più e i valori 0 oppure 1 eh, della potenza di x e della potenza di y che non richiedono di essere stampati quindi io devo ancora andare a, a, a spezzare questa istruzione questo è il caso generale Uh, nel caso particolare io sono sicuro che dovrò aggiungere alla stringa il primo pezzo, il coefficiente. Questo ci deve essere sempre. Ok? Questo c'è sempre. Poi se la potenza di x ore di... è maggiore o uguale a 1 la devo stampare. quindi aggiungerò, se abbiamo detto che n-i, che è la potenza di x, è maggiore, diciamo così, se è uguale a 0 non devo fare nulla, se è uguale a 1, aggiungerò semplicemente x, e altrimenti, Se eh, n-y che è la potenza di x è maggiore di 1, aggiungerò giustamente la, la formula giusta, che è quella che abbiamo preso da qua, che avevamo già qui, con uno spazio davanti. Poi facciamo la stessa cosa con la y. però l'esponente non è n-i ma i. Y. Y alla i. Quindi ci ho messo il coefficiente, ho messo una potenza di x, ho messo una potenza di y, spero di non aver fatto casino col copio in colla perché il rischio è sempre questo, e poi eventualmente ci devo aggiungere ancora questo più. Eh, devo aggiungere se non sono l'ultimo elemento, quindi if i non è l'ultimo l'endice meno 1, allora eh, oh sì, oppure l'endice meno 1, sì, che, che è n mettiamo n magari no, è più è chiaro: la è stessa è cosa, se non sono l'ultimo, dovrò ancora aggiungere il più. Allora, apice più spazio più spazio. Vediamo un po' se è un po' più bello. Allora, qui manca lo spazio davanti a x e davanti a y. 1.0 per x al cubo, meno 6 per x alla seconda y, più 12 x y seconda, meno 8 y a terza. Quindi dove c'è la potenza 0 non ho messo, dove c'è la potenza 1 non ho indicato l'esponente. Emanuele ci suggeriva invece sulla chat di fare, diciamo così, di non preoccuparci tanto di questa parte qua, perché dice: Beh, io sono sicuro no, che aggiungo sempre tre caratteri in fondo che non devono essere stampati, allora li costruisco, li aggiungo comunque, ma poi non li stampo. Era anche un'altra soluzione, sicuramente quella. Se quella stringa non ti deve servire ad altro che stamparla. Ok? Uh, se invece questa funzione stampa polinomio restituisse la stringa al chiamante questa stringa S poi deve essere usata da altre parti allora un truschino di questo genere mi, mi piacerebbe un po' meno perché vorrei la stringa giusta no, determina il punto giusto non dica, ricordati poi che gli ultimi tre caratteri non sono da stampare uh, ok non so se c'è altro, se ci sono altri dubbi su, questo, su questa soluzione. Ditemi voi cos'è che non, non vi quadra. Ovviamente questa parte qua è, è antipaticissima, no? cioè, mettere a posto l'estetica, è la parte più noiosa, così come è controllare gli errori se uno dovesse controllarli tutti. Il cuore di questo esercizio sta qui, nel calcolo di coefficienti e ovviamente nel calcolo del triangolo di Tartaglia. Quello è il cuore dell'algoritmo. Capire la struttura dati, capire che voglio fare una, che ne so, un array di coefficienti, una lista di coefficienti e una lista di liste che è il triangolo di Tartaglia e costruirlo e metterci dentro i, i, i valori giusti. Questo è il cuore dell'algoritmo. Il resto è lettura da file, controllo dei dati e stampa in uscita e sistemazione dell'estetica, che sono importanti ma dal punto di vista della correzione che, che, che ne facciamo, che faremo sono meno importanti rispetto alla parte algoritmica, quindi mettetelo in testa uh, i segni dei vari fattori sì, se uno volesse potrebbe dire guarda che io so già che il numero successivo è negativo quindi non metto questo segno più eh, o dovrò mettere un segno meno sì, tutto si può migliorare in realtà l'esempio che avevo fatto sul testo aveva questo inestetismo, e eh, quindi se, se me lo propongono nell'esempio, io perché mai devo far di meglio? No? Eh, Eh, allora, il commento che stanno facendo Samuele Suavo è che effettivamente questo esercizio è un po' diverso dagli altri, no? è un pochino, posso dire, più mentale, no? nel senso che dobbiamo inventarci noi. Non è, eh, non, è evidente, non è automaticamente evidente nel testo che cosa devo fare. No? Eh, in molti altri ho un file da leggere ho dei campi, devo fare delle operazioni su questi valori e quindi sono relativamente più, eh, più vicina alla soluzione rispetto alla spiegazione del testo. Mentre questo, il testo era molto breve, ma attenzione, è molto breve perché poi questa cosa qua, sono Dieci anni che ve la smenano, no? con le potenze del binomio, non so, da seconda liceo, più di lì, e quindi dovete attingere a un bagaglio che avete tutti benissimo, ma non l'avete mai visto in, questo, in questa forma. E quindi c'è uno sforzo di travasare una conoscenza che avete migliore della mia su questa cosa qua, travasarla in come, eh, nel modo di pensare informatico, cioè variabili, strutture dati e operazioni da fare su queste strutture dati. Quindi il, programma, il testo è più corto, ma perché se io avessi dovuto spiegarlo così come spiegavo gli altri, avrei dovuto scrivere una pagina e mezza, il coefficiente binomiale, tartaglia, ma sono tutte cose che sapevate già, e quindi in qualche modo qua inganna, no? dice ho letto il testo ma non c'è scritto niente, non c'è scritto niente perché sono tutte cose che sai già, devi però riuscire a rileggere in un modo diverso, no? questa forse è la difficoltà, e, e, e, e meno, essendo meno spiegato, meno dettagliato nei vari passi, non, è, non si legge tra le righe quali sono le strutture dati che devi usare, se vogliamo forse la Azzardo, la complessità concettuale principale era quella di dire facciamo una lista di coefficienti, perché il tattaglia veniva, veniva già dato. Poi non era obbligatorio fare una lista, li poteva passare direttamente alla stringa, però io avrei trovato abbastanza complicato mescolare il calcolo del valore con la formattazione della stringa. Ecco. Um. Senza debug non mai stato il debug sicuramente aiuta. Adesso noi, come, come avete visto, l'abbiamo fatto insieme usando semplicemente il run, no? Quindi lo eseguiamo per provarlo e vediamo cosa mi dice la console. Apposta non ho usato nessuna funzionalità di debug perché poi l'esame eh, non ce l'avrete. No? Eh, e qua è, è molto, ecco, l'altra difficoltà qui è essere. Eh, Emanuele mi prende in giro perché dice che è esplicito, meglio che è implicito. Lui si riferiva al, al testo no, dell'esercizio. Eh, io però voglio diciamo, far, eh, far sua questa frase e quindi la dirotto su questi esempi qua, ad esempio. Cioè il collegamento tra gli indici delle strutture dati, l'ELJ, e ehm, il valore matematico che sto facendo me lo devo inventare io, me lo devo costruire io. E questo è l'altro gradino di difficoltà che aveva questo esercizio. Capire un attimo, ok, sì, qui c'è un 4, ma sto 4 qui, che cosa corrisponde? Qual è l'esponente? Qual è la potenza? Qual è la x e la y? No. Non me lo dice nessuno, sono io che devo costruirmelo, da 0, a n, n-1, poi c'era un po' di difficoltà per, difficoltà per carità. Questo n più 1 perché se io ho un polinomio, una potenza di ordine 6, avrò 7 termini questa differenza tra 6 e 7 romperà sempre le scatole perché devo sempre fare un più uno un meno uno per aggiustare le cose quindi ci sono tanti dettagli di questo genere che qua davano, davano fastidio perché uno la formula la sa ma poi farla quadrare e non dimenticare un pezzo e non uscire fuori da tartaglia perché vado a pescare un, un elemento in più eh, poteva essere la difficoltà ehm... Passaggi meno intuitivi rispetto che negli altri, meno scontati forse. Perché no? Intuitivo dipende, come vi dico, voi queste cose qua le fate a mano da, da dieci anni. Queste cose qua le fate da, da, da tempo immemorabile, senza neanche più rendervene conto. Quindi non possiamo dire che non è intuitivo, perché queste questo qua lo scrivi a mano senza neanche pensarci, più intuitivo di così, il problema è il contrario, è ritornare a decomporre i vari passaggi e ricostruirli eh, questo per problemi che sono più astratti in questo senso è più difficile eh, beh per l'esame la chiudiamo qua però se uno dovesse andare avanti ci sono delle librerie matematiche no? in particolare eh, numpy e scipy Num, si chiamano numpy e scipy sta per Numeric Python e scientific Python eh, che hanno già tutta una serie di funzioni eh, che ci aiutano a fare questo lavoro quindi hanno una, un, paio, un concetto di array eh, che è un, un passo avanti rispetto alla lista base che sappiamo far noi che già capisce cosa sono le liste di numeri reali eh, gestisce gestisci dall'indice da 0 a n-1 e ha, vabbè, poi ha già anche tutte le funzioni per calcolare eh, le potenze i, i polinomi eccetera quindi, se uno va avanti nel calcolo scientifico, per fortuna non deve fare queste cose a livello basso andando a pensare al singolo coefficiente, ma usa queste librerie qua che eh, definendo dei tipi di dato in più no, eh, ti permettono già di fare questi lavori eh, in automatico. Però è chiaro che il punto di partenza ci deve essere ed essendo un problema più astratto richiede un maggior sforzo concettuale. Per assurdo... Scandire un file con 10.000 righe, 100 volte, andando a prendere 50 campi diversi, è più facile perché è un lavoro veramente di, di spostare dati, no? mentre qua bisogna proprio lavorare. Ok, um, quanto abbiamo fatto print? La print era. la print era ovviamente dopo il foro in cui ho costruito la stringa. Ok, allora abbiamo ancora abbastanza tempo per qualche domanda non, e non abbiamo, ancora abbastanza, non abbiamo però abbastanza tempo sufficiente per fare un altro esercizio eh, completo. Quindi ditemi se avete ancora dei dubbi o, su qualche, o dubbi specifici su qualche esercizio oppure sull'esame in generale, e altrimenti ci, ci apprestiamo a chiudere per una volta, l'unica volta, la lezione con un po' di anticipo. Se avete notato ci abbiamo messo meno tempo a fare questo che non l'altro eh? esercizio, anche se era più difficile, ma alla fine era più breve. Allora, aspetto le vostre domande, così vi do il tempo di scriverle. Allora, eh, se facciamo una funzione all'interno dell'altra, mi stai chiedendo, eh, io sconsiglierei di definire una funzione all'interno di un'altra. Definire una funzione all'interno di un'altra. Noi quello che possiamo fare è chiamare una funzione da un'altra funzione. Però come vedete che le funzioni sono tutte definite nella prima colonna. No? Definisco qua, definisco qua, definisco qua, poi queste funzioni a loro volta si chiamano a vicenda. Non è vietato non sarebbe vietato, che ne so, qua dentro definire la funzione tartaglia come definizione interna a un'altra funzione, non so se era questo che intendevi nella domanda ma eh, io lo sconsiglio fortemente, no? Per il livello di Python a cui siamo noi, nel senso che eh, creerebbe una funzione che può essere chiamata solamente dall'interno di questa funzione qua eh, è, così com'è non darebbe molti vantaggi, perché poi noi alla fine cioè, abbiamo una manciata di funzioni, non è che sappiamo benissimo chi chiama chi. Eh, questo, la possibilità di definire funzioni all'interno del private, all'interno del corpo di un'altra funzione, eh, torna utile solamente quando uno fa una programmazione un pochino più avanzata, di tipo ad esempio asincrono, eh, o funzionale, in cui serve il concetto di closure, cioè una funzione può accedere alle variabili locali di una funzione diversa, ma chiaramente siamo al di là delle cose che ci servono adesso. Quindi è permesso dal linguaggio perché serve per fare cose più complicate, ma a... per i programmi che facciamo noi mi darei come regola che le funzioni si definiscono tutte a livello più esterno. Poi quando faccio il return da una funzione, ovviamente, ritorna al suo chiamante. Quindi se è una funzione che ne chiama una seconda, che ne chiama una terza, che ne chiama una quarta, quando faccio il return della quarta, tornerà alla terza e così via mentre se faccio exit, da qualunque punto del programma interrompe completamente il programma e non solamente la funzione in esecuzione. Ehm... Sapendo che ogni funzione di fatto ha come ultima istruzione, tutte le funzioni, compreso il main, ha come ultima istruzione un return automatico. Che se non ritorno io esplicitamente prima, o, o, o se non ritorno un valore, alla fine ritorna da solo il valore none, che vuol dire non ho ritornato nessun valore. Eh, nel main l'abbiamo fatto con stampa polinomio? No, questa stampa polinomio non è dentro il main, è dopo il main. Questa qua l'ho definita alla riga 58 quando il main va dalla riga 37 alla riga 55 le funzioni le posso definire nell'ordine in cui voglio. L'importante è che le funzioni vengano definite tutte prima di avviare il programma. Quindi questa main deve essere messa qui come ultima istruzione, anzi come unica istruzione, perché a questo punto le funzioni precedenti sono già state definite tutte. Se io mettessi la chiamata del main prima, che so ad esempio qua, eh, verrebbe eseguito il main, che è qua sopra e va bene, ma poi al momento di stampare stampa polinomio non troverete la funzione, perché la funzione la definirò solo dopo aver eseguito il main. Quindi la struttura del programma cercate di mantenerla sempre uguale. All'inizio costanti, import e costanti. Poi le funzioni, nell'ordine qualunque, non è importante, e poi come ultima cosa l'avvio la del programma, la chiamata del main. Ok. Dunque poi abbiamo. Ah ok, Luca che ci fa una domanda sull'address bus e il database. Eh, fatemi prendere la lavagnetta Se ci arrivo. Che, eh, allora, dicevamo, i, i, i bus di sistema, come abbiamo accennato, servono per collegare tra di loro i vari blocchi del calcolatore, ok? Che possono essere la CPU, possono essere la memoria, vari banchi di memoria, possono essere unità di ingresso, unità di uscita o altra roba. Tra di loro questi eh, dispositivi sono tutti attaccati a tre gruppi di fili, no? abbiamo detto che il gruppo più importante è quello dei dati, il database che serve per trasferire i dati. Quindi tutte le volte che noi scriviamo un tasto sulla tastiera, la tastiera è un'unità di input, se scrivete la lettera X sulla tastiera, questa X viene generata dall'unità un di input, viene messa sul database. Il database bus, eh, la, la CPU lo legge, leggerà questa X. E poi probabilmente subito dopo questa, la CPU verrà memorizzata in qualche variabile di memoria e quindi la CPU di nuovo metterà sul database il valore di X dicendo alla memoria per favore memorizza questo valore. Okay? Questo è il base dei dati, quindi tutti i valori che vengono trasferiti da CPU a memoria, da memoria a CPU, da input-output a memoria viaggiano tutti sul, sul base dei dati. Questo base dei dati, poiché deve essere letto, contiene dei dati che sono letti dalla CPU e dalla memoria, ha la dimensione, quindi tanti bit sono gli stessi del della dimensione della memoria, quindi delle celle di memoria, il parallelismo, e sono le stesse memoria, e sono gli stessi della dimensione dei registri della CPU. Un calcolatore sarebbe dimensionato male se avesse registri più larghi o più stretti, cioè più o meno capienti, rispetto alla dimensione della memoria o alla dimensione del database. Questo per quanto riguarda i dati, però se pensiamo ai dati, ci chiediamo, ma se quando si più dice la memoria di scrivere questo valore di x, dove lo scrive la memoria? In quale delle sue tante celle? E quale delle celle viene definito dall'indirizzo? Quindi la CPU non, quando vuole scrivere quel dato non solamente mette il valore di X sul database, ma mette anche il valore dell'indirizzo, della cella in cui vuole scrivere questo dato, e questo valore dell'indirizzo viene letto dalla memoria per dire ah sì, questo X vuoi che lo memorizzi nella cella di indirizzo 1306. Questo 1306 non è il dato, è l'indirizzo in cui voglio memorizzare il dato. E quindi non viaggia sul bus dei dati, ma viaggerà sul bus degli indirizzi. Quindi base dei dati trasporta i dati, base degli indirizzi specifica dove devono essere letti o dove devono essere scritti i vari dati. E quindi il numero di bit del base degli indirizzi deve corrispondere al numero di locazioni di memoria indirizzabili che abbiamo nel calcolatore e quindi poter distinguere una dall'altra le varie celle di memoria in modo che tutte le volte che voglio leggere o scrivere qualcosa sappia esattamente, possa dare un nome, un numero, un codice univoco a quella cella di memoria lì quindi questa in sintesi può essere una risposta alla domanda di Luca eh, da notare che il bus dei dati se vogliamo entrare un pochino più in dettaglio è un bus che è bidirezionale per tutti cioè tutti possono leggere o scrivere mentre il bus degli indirizzi è un bus che viene generato dalla CPU e tutti gli altri lo ricevono solamente quindi gli indirizzi li comanda la CPU, li comanda l'unità di controllo che dice cosa voglio leggere, cosa voglio scrivere, e chi lo deve fare. E gli altri ricevono il dato e stanno zitti e ubbidiscono perché la CPU comanda. Mentre il dato può essere letto, scritto e quindi viaggiare in varie direzioni. Il control bus, se vogliamo completare, dice cosa? Sul control bus ci sarà scritto leggi o scrivi ad esempio, perché quando la memoria riceve alla cella di indirizzo 1031, scrivi la x, eh? o meglio, eh, c'è questo valore, eh, questo indirizzo 1031, a questo, la memoria deve sapere, a questo indirizzo devo scrivere il valore che trovo sul database, quindi scrivere la x, oppure mettere sul database, quindi leggere il valore che c'era prima in quella cella, questo lo dice il bug di controllo. Così, come ci saranno, ci sono anche delle informazioni di, di temporizzazione sul control bus, i clock, in modo che i trasferimenti avvengano in modo temporizzato, sincronizzato, e delle operazioni di stato. Cioè, ad esempio, l'unità di input dice guarda che io ho un dato da darti pronto, quando la CPU avrai un attimo, per favore, vieni a leggerlo. Oppure l'unità di output dice, senti io ho finito di mandare fuori i dati che mi avevi dato, se ce ne sono altri mandami, quindi qui ci sono informazioni di stato che vengono fornite alla CPU in cui i vari dispositivi eh, interni ed esterni, quindi memoria, input, output, eh, comunicano alla CPU che cosa stanno facendo in modo che la CPU sappia, sappia regolarsi. Quindi questo. sul base di controllo non viaggiano mai dei dati, solamente dei comandi numero di bit del database è uguale a per della memoria nella maggior parte dei casi sì, cioè per un dimensionamento corretto dei sistemi sì, perché altrimenti se io avessi un database che è più grande della capacità della memoria, quel dato lì che arriva al, fino alle porte della memoria non potrebbe entrare tutto e quindi sarei costretto a usare solamente metà del database, sto sprecando spazio, se invece avessi un database più piccolo e la memoria più grande, per riempire una cella di 32 bit dovrei fare due trasferimenti da 16 bit ciascuno, sprecando Spiegando tempo. Quindi normalmente l'ampiezza del flusso dati che parte dai registri e arriva fino alla memoria passando attraverso il bus è sempre la stessa. allora ciò che ci separa dall'esame ancora sono eh, poche cose eh, di cui io vi ricordo operativamente eh, ci sarà ancora eh, un chiamiamolo un laboratorio 13 però come vi ho detto non sono sicuro che sarà giovedì quindi data da definire con Respondus, Lockdown e, eh, e, la, e la piattaforma Exercise. Eh, quindi questo vi avviso appena ce l'abbiamo pronto, in modo che possiamo, possiamo fare, no. possiamo, mi includo anch'io, una prova in condizioni simili all'esame. Eh, poi ricordatevi di prenotarsi... Oh sprenotarsi dall'esame, sprenotarsi due o tre giorni prima eh, se, ehm, se avete deciso di non fare l'esame. Eh, l'orario specifico del vostro turno sarà definito pochi giorni prima, quando avremo i numeri cominceremo a dividere i blocchi, capiamo se dovremo fare dieci turni oppure otto turni al giorno, quindi, eh, quindi l'orario del turno d'esame, diciamo che sarà uno o due giorni prima. Quindi, ve lo comunichiamo ovviamente. Ehm, zero poi, cosa dice? Eh, la, per quanto riguarda la consulenza, sappiamo che Slack è sempre attivo tranne durante l'esame ovviamente durante l'esame dovete fare l'esame eh, e, e poi dovete ricordarvi del questionario CPD chi non l'ha ancora fatto più il questionario di cui abbiamo parlato ieri del corso um, vi rimetterò, vi romperò ancora le scatole su Slack, vi darò ancora poi una mail per ricordare a chi non l'ha fatto di, di farlo, così possiamo eh, analizzare queste informazioni. E direi che dal punto di vista logistico, sì, vi, vi, vi metto poi il link di nuovo sul canale generale del, di Slack, così potete cliccarci sopra direttamente. E, e direi che non c'è altro. Mi ricordate di di fare, ecco, questo qua ricordate fare le prove, fate delle prove con, con, eh, con lockdown questo mi raccomando installatelo per tempo, fate delle prove per tempo per evitare di arrivare il giorno prima dell'esame che c'è qualcosa che non funziona o che non è compatibile con il vostro computer o chissà che cosa okay, questo, eh, cerchiamo di non arrivare all'ultimo momento, abbiamo un, noi siamo fortunati perché siamo l'ultimo appello l'ultima materia delle tre. Quindi se avete dei problemi, se li beccano i miei colleghi di, di matematica o di chimica, quando arrivate da me eh, li avete già risolti. Eh, potrebbe essere anche un turno del pomeriggio. Se stiamo pensando di fare dieci turni di due ore, quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera, praticamente, eh, sia il venerdì che il sabato. Voi avrete 90 minuti di tempo, però la cadenza dei turni sarà ogni due ore perché c'è il tempo per entrare, uscire e consegnare, eccetera, eccetera. Ah, chi mi chiede l'ultima? Va bene, non sono sbagliato, fa lo stesso. Eh, ok, per qualunque altra cosa sappiamo qual è il nostro canale di contatto eh, se a, a ridosso dell'esame poi avete bisogno anche magari di momenti di consulenza possiamo anche organizzare qualche piccola call magari a gruppi di persone perché uno a uno diventa, diventa complicato in cui semplicemente si rispondono a domande così a ruota libera eh, eh, non so purtroppo rispondere alla domanda di Matteo eh, ehm perché appunto fa parte del motivo per cui non è ancora, prova, non è ancora pronta la cosa del 13 perché il lockdown si comporta in modo un po' diverso se siamo nell'esame vero oppure nella simulazione d'esame quindi dobbiamo ancora sistemarlo questo quindi quando riusciremo a metterlo a posto cercherò di dare le istruzioni precise ok? allora eh, vi saluto in bocca al lupo per gli esami, per gli altri esami, perché quello di informatica andrà sicuramente bene. Eh, prima o poi riuscirò anche a vedervi, perché finora per me siete solo tutti bei rettangolini neri, ma ci sarà il momento. Spero che alla fine vi, sia, vi siate appassionati un po' sull'informatica, quindi non la vediate solamente dal punto di vista scolastico, ma anche come uno strumento che vi può servire nella vita, nel lavoro e nello studio. Bocca al lupo, ci rivediamo all'esame. Ciao a tutti.